Benvenuti a tutti a questo nuovo video di 1, 2, 3, ricreo. Ho realizzato una borsa tutta con dei ritagli di jeans. Ho fatto i manici, vi metto il link del tutorial nel box qui sotto, foderata e con la cintura dei miei jeans l'ho chiusa, l'ho rifinita. Allora io adesso devo... Il mio tipo di chiusura che ho scelto sono queste chiusure magnetiche. Vedete, questi clip: là. che sono che constano di quattro parti: due dischetti per agganciare e il magnete. intanto, dove posiziono le, le mie chiusure? sul centro della borsa il centro è più o meno il mio bottone, per cui vado a segnare, vedete io non ho chiuso la cintura, quindi nello strato singolo, nel non cucito ancora della cintura, vado a segnare la posizione dei miei magneti, vedete, con questi dischetti li posiziono qui. Con un pennarello, pronto, vado a tagliare. Faccio i due segni dove posizionare il magnete, uno di qua e uno di là. faccio la stessa cosa da questa dall'altra parte perché naturalmente i due agganci si devono avere nella stessa posizione che quindi io vado eccola qua che se uno mi andrà di qua qua uno andrà esattamente nel lato a porzo della borsa e segno adesso semplicemente Vado a, prendo il tagliasole oppure se preferite le forbici, vado a fare due incisioni sul tessuto nei due, nelle due barrette blu che io ho fatto. Allora per usare il tagliasole e non fare danni bisogna sempre fare metà del percorso da un lato e poi metà del percorso dall'altro. Ecco fatto, e ho fatto i due tagli. 1 e 2 Posiziono uno dei due elementi nei due tagli, vedete che queste linguette metalliche vengono fuori dai tagli che ho fatto. Prendo un dischetto che è quello che ferma. Chiudo le due linguette sono morbide abbastanza morbide da poterlo fare con le mani se non vi aiutate con una pinza. Ecco fatto. Adesso rifaccio dall'altra parte, sempre dove ho segnato. Vedete da una parte adesso dal dietro, con il metallo è fermo dall'altro abbiamo la chiusura. Ora andiamo a mettere l'altra, sempre devo tagliare dall'inizio della mia barretta fino a metà, poi taglio di nuovo lo filo e taglio dalla fine diciamo fino a metà e faccio lo stesso dall'altra parte, se faccio tutto in una volta invece rischio di andare fuori per fuori, di tagliare troppo. Per cui, ecco le due Adesso, come prima, semplicemente infiro la mia chiusura, vedete, e metto il fermo. E ho chiuso anche la seconda parte della chiusura. Adesso vado a cucire il margine aperto della cintura vedete? la mia chiusura è stata inserita velocissimo unica accortezza se non avete tessuti pesanti come questo che è un jeans eh, vi consiglio di mettere un altro strato di tessuto magari proprio in jeans all'interno per evitare che dopo l'uso, dove, dove c'è la tensione, il, il tessuto si eh, rompa. Spero che questo velocissimo tutorial vi sia piaciuto. Se è così mettete un like e iscrivetevi al canale. Arrivederci al prossimo tutorial da 1,2,3 ricreo.